Vi ho detto che dopo le feste facevo un'altra ricetta e ora facciamo insieme a pasta e patana. E ora, sigla! Un po' di storia per questa ricetta, cioè è veloce veloce. Questo piatto è un piatto antico napoletano e nasce come piatto povero. Io ci butto alla pasta mista, proprio come tradizione. Mo andiamo a cucinare. Eh! Non vi preoccupate, sono il boss della cucina napoletana. Vi fidate di me? Cioè, mi raccomando. Vi do le dosi per 4 persone, 250 grammi di pasta mischiata, pasta mista, 4 patate medie, una cipolla, io ci metto quella la di ramata di Montoreo in provincia di Avellino, ma ci potete mettere anche quella la bianca, una carota tritata, 5 pomodorini di pachino, due gambi di sedano tutto ben tagliato, due croste di parmigiano, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva. Nubiz che sale, avete abitudine di assaggiare, mi raccomando in cucina con il sale, Pepe. Ok? Andiamo a cucinare. Aggiungiamo l'olio. Appena si è riscaldato l'olio, mettiamoci la cipolla. Abbassate la fiamma. Facciamo rosolare un poco. Guarda, wow, si sentono d'ora. Già, siamo fanno di fame. facciamo fanno di fame. Appena si è arrotolata la cipolla, ci mettiamo la carota. E il sedano facciamo friggere bene il tutto. Eh? Secondo me la cucina è pure molto a occhio, a occhio, nel senso che si vede la quantità che si deve mettere io mai eh, ho la mano quasi la mano oh, ogni tanto girate eh, che se no si azzecca sotto si azzecca sotto andiamo a mettere il pomodoro lasciamolo stare con qualche minuto mettiamo le patate oggiamolo poco cioè lo giriamo un poco sì, così si assaporisce tutto ci mettiamo anche un po' d'acqua l'acqua fatolo la prima cosa si devono cuocere le patate Mi raccomando non ci mettete poi troppa troppa acqua, sono al limite quando, ci, quando mettiamo la pasta. Cioè, sta pasta e patata, fatela zuccusa, cioè stretto stretto. Quindi l'acqua aggiungete poco alla volta. Facciamo cuocere le patate. Mettiamoci un pizzico di sale, quello che vi dicevo io. Assaggiate con il sale. ci vuole c'ho un mattino una poca c'è un piatto ce ne c'è un po' bello, un po' buono a me è molto semplice è come pasta e patate ma io cioè voi insieme insiemeci i due scorzi e i fumaggi mi raccomando grattate entrambi i lati ma soprattutto dove è la parte diciamo la parte uh, dura grattatela che dov'è stata scritta uh, tutto questo vabbè e mettiamolo dentro E qua mi raccomando cercate di essere delicati delicati andate qua va ecco che e che poi si andate qua va andiamoci a mettere un po' di pepe lo po' che ho aggiunto leggermente un po' di acqua perché dobbiamo cuocere la pasta mista. Qua mi raccomando, fuoco lento, eh. E la giriamo. Ora facciamo assare un po' perché pensi che si so deve aggiungere un po' di acqua. Signori, è cotto. Lo so, state, vedendo, state cercando di capire questa scritta. Vi aiuto io. Con occhio pesce e con un guarda cat. Un momento, annanzate le camere, qua, Guardate qua. Mettiamoci un po' di parmigiano, a piacere vostre. Io ce ne metto tanto. Oh, voilà! Questa è la mia pasta e patana Cascorsi Eh? E che profumo! E mo' viene il momento più bello Assaggiamo! Mamma wow. wow si sente si sente la patata Si sente la scorza di pomaggio Si sente um, la caro Ma da cazzo è cieca. Eh aspetta No non è possibile Provateci pure voi Fate questa pasta e patate come l'ho fatto io Mamma mia, uh mamma. Aspettanala, no. Ah. Mm. E anche questa ricetta è finita. Vi raccomando come al solito, iscrivetevi al mio canale, vi raccomando Agostino De Martino. Pure perché sono Agostino. Sono il boss della cucina napoletana e in questo caso a pasta e banana alla prossima! Ma finisci di mangiare!